ciao benvenute come sempre allora vediamo come saranno le luci mm, chissà ma comunque dato che è un video da eh, spacchettamento facciamocelo andare bene speriamo che le cicale non si sentano troppo speriamo che le luci più o meno vadano non so per quanto riuscirò a stare fuori ma ci proviamo Dunque, mi è arrivato l'altro giorno questo pacchetto da Sephora, che più o meno so che cosa sono perché ho visto delle youtuber che li ricevevano questi prodotti, ma volevo spacchettarli con voi anche per vedere che cosa c'è se ci sono stesse cose o no dunque ho tolto solo dalla scatola perché si è un po' distrutta e è ancora chiuso quindi lo scopriremo tutto con voi scusate ma inizio già ad averci un caldo ok eppure non c'era caldissimo oggi ma questo è un altro discorso iniziamo a spacchettare direi quindi via questa e iniziamo a guardare la prima cosa che vedo ho visto già che altre l'avevano ricevuto, quindi ok. La Sephora Team Mask è una maschera matificante di origine naturale in gel. Eccola qua, ed è della linea Sephora Collection, che comunque è vegan, cruelty free ed è iniziato ad avere un ottimo inci, ad un prezzo più che accessibile. Unica cosa, i prodotti della linea Sephora e Sephora Collection oppure anche se sephora favorite eh, non sono scontabili se non con promozioni periodiche e altra cosa sempre che avevo visto eccola qua queste mi piacciono davvero tanto la maschera visual ed è um, perfezionatrice di pori e lisciante sono fantastiche perché sono maschere da 5 minuti e durano davvero tantissimo c'è cioè, tanto prodotto all'interno quindi potete anche usare due volte oppure applicarla sul viso con le, con le mani ottime, davvero ottime e adesso veniamo ai prodottini che ci possono interessare un po' di più cosa facciamo? tiriamo fuori direttamente tutto e poi dopo... Uh, questo non l'avevo visto ok, c'è un po' di tutto ma me lo immaginavo qualcosa Uh, siamo sempre sulle maschere maschera in stick L'avevo vista da alcuni. Questa è per 15 utilizzi. Dicono ed è quando dicono gli utilizzi stanno sempre molto larghi quindi se ne potranno fare anche di più. Ma non l'ho provata. Maschera in spirulina purificante. Oh, ci piace! È fatta così ed ha un tempo di posa di 5 minuti. Proviamo ad aprirla mm, fresca, è eh, proprio applicata sul viso in eh, stick ok l'avevo vista da uomo non da donna ma proviamo le maschere ci piacciono sempre poi vedo altri due prodotti non so da quale partire partiamo da questi vediamo questi è proprio della linea Sephora abbiamo Sephora Ama acido aminoacido gel detergente pelle nuova eh, Viso, occhi e collo col 99% di ingredienti d'origine naturale. È questo qua. c'è l'ho detta: pelle nuova con aminoacidi. Che è chiusa. Mi piacerebbe aprirla, per quanto un un detergente. Quindi, da mattina a sera. Proviamo ad aprirlo insieme, vediamo un po'. gel questo qua lo proveremo secondo me dato che un gel va bene sia con i detergenti quelli a spazio da detergenti sia con le mani è da provare ma sicuramente ci piace pulisce e pulisce il famoso pulisce e tonifica ci può piacere altra cosa sempre quindi tutto se sephora collection questa perché è la linea skin care è uscita poco fa la linea effettivamente alcuni prodotti sono nuovi altri ce l'hanno da un po' però questa è un'altra maschera è sempre della stessa linea però è con l'argilla bianca la clay qua, dice di purifica e liscia 96% di ingredienti d'origine naturale vediamo cosa dice se lo troverò Evitare il contatto con gli occhi, ok. Il tempo di posa? Ma no. è una maschera? Maschera con argilla bianca, ma non dice il tempo di posa. Eh, vabbè, mm. un po' di tempo di posa, no, no, proprio non lo dice quindi comunque sia. Ed è fino a quando non è... prima che si secchi quando inizia a. Ah, Asciugare il viso ma non è ancora secca è il momento di rimuoverla. Mamma mia, sa d'argilla proprio, sa proprio d'argilla. Maschera purificante ci può piacere. L'argilla bianca comunque è tale più delicate, altra cosa che ci piace. Io mi sto chiedendo ma le luci come sono? Mm. un po' velato oggi, non so se riuscite a vederlo, ma vabbè. va bene, andiamo con gli ultimi due prodotti, quindi tutto linea Sephora Collection, oh, ci piace, dunque, si, quest, partiamo con questo, siero viso, ginger, con il 96% di ingredienti di origine naturale, perfezionatore di pelle, sono piccolini, È un 30 ml, ma è un siero, quindi ne basta poco, adesso lo apriamo comunque, e flacone 100% certo in plastica riciclata. Altra cosa che ci piace, perfezionatore di pelle. C'è scritto qualcosa qui. Di applicarlo mattina, sera. Bello anche il fatto che ci sia l'etichetta dietro. Poca carta, poca. Mm. la pelle va bene ora vediamo un po' potrei essere molto imbranato in queste cose eccola uh. ho quasi riverniciato il muro è molto molto liquida quindi ci piace perché è leggero anche per il giorno è proprio un siero tipo acquoso che già assorbito e lo trovo perfetto sa leggermente di zenzero ma quando l'applicate si sì. dopo non lo sa quasi più quindi ci piace anche questo ok lo proveremo lo proveremo sicuramente e andiamo con l'ultimo prodotto questo invece ha ah, sicuramente quello è da giorno perché questo invece è un siero viso da notte uh, con la canapa, normalmente i prodotti con la canapa per la pelle mista e grassa sono validi, 96% di ingredienti d'origine naturale, anti imperfezioni, ci piace anche questo, la confezione è questa qui, è sempre un 30 ml e a questo punto andiamo ad aprire anche questa, capisce che era nuovo? sempre se sono capace io di farlo uscire eh, perché non è detto anche questo scusate ma eccolo uh, sempre molto liquido Mm, prima volta che schiacciate probabilmente non lo sapevo io schiacciate fino in fondo e dopo esce tipo un sigillo a questo punto sa tanto di erba di erba tagliata è molto più è sempre molto leggero mmm ci può piacere, allora sicuramente prodottini che ci possono piacere a questo punto noto che abbiamo prodotti per la detersione maschere gran, tante maschere quindi proprio per essere adatte a ogni tipo di esigenza della pelle, perché la stessa pelle può avere esigenze diverse, quindi spirulina purificante e pelpori la amp è la mattificante, poi c'è l'argilla la, um, quindi ok. E poi abbiamo il siero, direi che sono tutti e due adatti alla pelle mista e grassa perché comunque sono leggeri. Quello perfezionatore di pelle da giorno e l'antiimperfezione da notte. Quindi tutto della linea Sephora ed eh, è la nuova linea skincare e ci piace. Fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e come vi siete trovati, io sicuramente li metto sotto test subito, soprattutto i sieri perché ho una leggera passione per i sieri come sapete. E niente, spero di far conoscere alcuni di questi prodotti, mano a mano che li testerò comunque sia ve ne parlerò, fatemi sapere se le luci sono qualcosa di decente e soprattutto se il cicale non disturbano più di tanto. Io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!